Eccoci, sentiamo, buongiorno Presidente Sassoli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo in diretta già e pronti per questo keynote speech che inaugura la sessione pomeridiana della settima edizione di Alchemin Cove in Europe. Eh, ringraziamo molto il Presidente Sassoli che in queste giornate eh, vediamo particolarmente impegnato, eh, forse più del solito, di cose sul tavolo ce ne sono molte, eh, quindi, niente, gli lascio la parola con ancora un, uh, un ringraziamento da parte di tutti noi. Sì, grazie, grazie a tutti, buongiorno. Eh, sì, è vero, caro Lorenzo, siamo molto impegnati perché siamo in attesa di capire quale sarà il nostro futuro dopo le decisioni che in questi mesi l'Unione tramite il Parlamento, la Commissione, il Consiglio hanno assunto in un momento così difficile ormai siamo alla soglia dei 450 mila morti in Europa con una, una drammaticità della situazione economica che sta andando ancora più in profondità nell'economia di tutti i paesi dell'Unione e con una prospettiva che eh, in qualche modo è messa Repentaglio da un veto eh, insensato di Ungheria e Polonia che stanno frenando eh, alcune delle misure più importanti eh, assunte in questi, in questi mesi. Noi abbiamo la fidu fiducia che la presidenza tedesca riesca a sbloccare la situazione, a far partire l'accordo che ci ha impegnato così tanto nei mesi scorsi per migliorare e per dare più risorse al bilancio pluriannuale dell'Unione e a un meccanismo di risorse proprie che costituiranno un'eredità importante per l'Unione e anche per mettere a fuoco quelle che sono delle prerogative che in qualche modo l'Unione vuole assumere nel eh, non considerarsi un bancomat, ma un sistema di valori tramite un regolamento sullo Stato di diritto che eh, mette a fuoco alcune condizionalità nell'erogazione delle risorse, eh, in un momento in cui è bene ricordarlo eh, la crisi, le difficoltà dei nostri cittadini, la situazione economico-finanziaria eh, l'esposizione debitoria, eh, le questioni del lavoro, beh, devono essere affrontate con la democrazia, con un sistema di valori che l'Europa non può eh, dimenticare. Eh, siamo certamente molto preoccupati perché se vi fosse eh, un impasse e un blocco eh, dei meccanismi che abbiamo eh, deciso di sviluppare per questo Vorrebbe dire ricominciare da capo, vorrebbe dire mettere eh, a rischio la ripresa dei nostri paesi. Eh, in questi mesi abbiamo avuto un'Europa che si è assunta grandi responsabilità. Abbiamo visto un inizio della crisi eh, in cui naturalmente eh, l'imprevisto e anche lo stupore per una pandemia che si andava sviluppando in quel modo ha colto tutti di sorpresa, però c'è anche da dire che in tempi molto rapidi sono state assunte delle decisioni, che l'Europa viene riconosciuta anche dalle nostre opinioni pubbliche come lo spazio vitale per rispondere a sfide, a sfide globali, eh, nessuno all'inizio di marzo si sarebbe immaginato che da lì a un mese 4 miliardi di persone sarebbero state bloccate nel mondo nelle loro nelle loro case. Ricordo la telefonata quella mattina della Presidente von der Leyen che mi avvisava gentilmente del provvedimento unico nella storia dell'Unione di bloccare lo spazio europeo e anche della riflessione che subito dopo ha colpito ciascuno di noi rispetto a un fenomeno così devastante ce la faremo, saremo in grado di fare del nostro meglio. Abbiamo visto dei comportamenti sbagliati all'inizio da parte di alcuni paesi, però anche immediatamente dopo svilupparsi una consapevolezza che l'Europa poteva assumere nuove responsabilità, che gli stati da soli non avrebbero potuto affrontare un pericolo e una situazione così difficile. Ricordo quel dibattito interessante all'inizio della crisi su come eh, condividere il debito del Covid, ricordo molti interventi di economisti, di commentatori che facevano riferimento all'emissione di Eurobond, poi diventati Corona Bond, un dibattito che si è interrotto perché la Commissione e l'Unione hanno deciso di sospendere il patto di stabilità e crescita, di allentare le regole sugli aiuti di Stato e poi è nato eh, il meccanismo inedito nel suo genere con l'emissione di bond per sostenere eh, gli istituti di cassa integrazione europei. Eh, abbiamo visto anche eh, come si è sviluppato e come si è arrivati alla decisione della fine di luglio di dare via libera a un piano eh, di grande ripresa con grandi risorse e alla negoziazione subito dopo con il Parlamento europeo naturalmente non dobbiamo fermarci qui non dobbiamo sentirci appagati la crisi continua, la seconda ondata è devastante non è escluso che ce ne sia una terza come ci dicono alcuni scienziati naturalmente stiamo facendo il tifo perché entrino in funzione presto e vengano distribuiti i vaccini eh, che potrebbero consentirci una uscita da questa eh, pandemia. Naturalmente restano le conseguenze. Eh, abbiamo paesi che stanno spendendo tanto, quando si spende si fa, si fa debito. Eh, abbiamo bisogno di eh, mettere nell'agenda del prossimo anno, eh, senza tabù, alcune discussioni fondamentali, perché non possiamo pensare di riavvolgere il film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 con capacità di risposte anche più rapide ai bisogni dei cittadini e delle nostre comunità. Eh, C'è un lavoro che nasce con il Covid, per la crisi del Covid, ma che va oltre il Covid e che naturalmente non potrà eh, farci tornare indietro. Credo che senza tabù dobbiamo ripensare a tutte le regole che hanno sviluppato gli ultimi dieci anni, perché sono delle regole che hanno avuto dei paradigmi che oggi abbiamo capito non potrebbero funzionare, non sarebbero utili, forse non lo sono stati nemmeno prima, ma oggi certamente non sono stati utili e altrimenti non si capirebbe, perché senza nessuna discussione in una settimana eh, si, si è sospeso eh, il patto di stabilità e crescita. Queste parole devono ritrovare un nuovo significato, perché la parola crescita è una parola importante, ma noi pensiamo che debba garantire crescita per tutti. E I meccanismi e le regole dei dieci anni precedenti invece questo non lo hanno fatto, le disuguaglianze si sono, eh, eh, sono aumentate invece di diminuire. Ecco perché nell'agenda del prossimo anno certamente ci saranno grandi discussioni e dobbiamo trovarci preparati. Abbiamo delle ricette? No, le dobbiamo trovare insieme. E spero che il mondo dell'economia, il mondo della tecnica e della scienza ci aiutino a guardare senza tabù alle possibilità che noi potremo adottare per guardare con più fiducia al futuro. Naturalmente tutto questo non mi eh, distrae dall'attualità, l'attualità naturalmente ci riporta all'appuntamento del pro, della prossima settimana al Consiglio, dove noi speriamo che il veto dell'Ungheria e della Polonia possa consentire di far partire il primo tempo di risposta alla crisi. Se così non fosse, dovremmo da una parte ricominciare da capo, dall'altra insistere eh, perché quei meccanismi vengano introdotti anche senza i paesi che si mettono di traverso eh, non è un mistero ne hanno parlato anche oggi alcuni giornali della stampa europea eh, mettendo in luce che naturalmente la riflessione delle istituzioni in questo momento è anche a come garantire nel caso questo veto bloccasse il bilancio e la partenza del QFP eh, eh, possa consentire comunque di adottare quelle decisioni eh, anche eh, a 25. Eh, sarebbe doloroso, sarebbe certamente una ferita ma non potremo chiaramente fermarci. Eh, meccanismi tecnici e regolamentari consentiti anche dai nostri trattati ce ne sono e naturalmente vedo che la volontà di non fermarsi è molto forte. Ricordo a tutti, perché noi l'abbiamo apprezzato, che eh, la decisione della presidenza, della, presidenza, de, della presidenza tedesca di tenere unito il pacchetto, eh, c'è stato all'inizio un po' di dibattito, ma è giusto tenerlo unito. Cosa voglio dire tenere unito? Tenere unito il bilancio, il recovery e le risorse proprie con il regolamento sullo Stato di diritto. Sì è stato giusto perché quel regolamento serve a mettere in chiaro che la ripresa noi la vogliamo fare con la democrazia e con i nostri valori, però tutti devono sapere che il regolamento sullo Stato di diritto ha bisogno in consiglio di una maggioranza qualificata e che se il veto sul meccanismo del bilancio su cui c'è bisogno l'unanimità si bloccasse quel regolamento eh, avrebbe la maggioranza per essere adottato comunque nessuno pensi che ci fermeremo e Ungheria e Polonia riflettano perché possono bloccare la partenza del bilancio dal primo gennaio con annesso recovery ma non possono bloccare la decisione di una maggioranza qualificata in Consiglio che ha deciso con il Parlamento di varare un regolamento sullo Stato di diritto. Questo sia molto chiaro, però naturalmente noi aspettiamo con fiducia l'esito dei colloqui tra la presidenza tedesca e i governi di Polonia e Ungheria, siamo sicuri che, che la situazione potrebbe sbloccarsi e se così fosse avremo concluso il primo tempo di risposta alla crisi. Poi ci sarà il secondo. Noi abbiamo cominciato la, da due settimane un negoziato tra Parlamento e Consiglio sui meccanismi di introduzione e di verifica eh, del recovery è un tema molto rilevante come eh, verificare il recovery come eh, svilupparlo quali meccanismi di controllo qual è il ruolo del Parlamento mm. è, un, è una, una negoziazione che ci impegnerà per un po' di tempo perché come capirete va al fondo di grandi questioni perché eh, voi sapete che il patto di stabilità e crescita è stato sospeso, non è stato eh, annullato eh, o abrogato è stato, sospeso, è stato sospeso fino al 31 dicembre del 2021 perché quella data è importante? Perché molti in Europa pensano che alla fine del prossimo anno le regole che hanno sovrainteso fino al Covid debbano essere reintrodotte. E se così fosse, cosa accadrebbe? Beh, accadrebbero delle... Tutto questo avrebbe delle conseguenze importanti, perché è evidente che reintrodurre le regole così come le abbiamo conosciute, del patto di stabilità e crescita al 31 dicembre del 2021, significherebbe dare una mazzata alla ripresa dei nostri paesi e anche alle capacità del recovery di avere gli effetti che tutti si augurano. Se quelle regole fossero introdotte nel mezzo del sviluppo del recovery avrebbero un effetto negativo e allora noi abbiamo bisogno di aprire questa discussione sulla riforma del patto di stabilità e crescita lo vogliamo come prima o pensiamo che quel patto debba essere riformato e che non debba essere reintrodotto prima che il recovery abbia prodotto i suoi effetti questa sarà una battaglia per il prossimo anno su cui bisogna prepararci per tempo, non dobbiamo trovarci impreparati, perché abbiamo capito che molti hanno la grande tentazione di far finta che il Covid si possa superare, e naturalmente questo ce lo auguriamo tutti, e che una volta superato si possa tornare al mondo di prima. E noi quel, il film della storia non lo vogliamo riavvolgere, e pensiamo che il mondo di prima, come dicevo, ha prodotto disuguaglianze, noi nel mondo di domani non vogliamo che vengano prodotte quelle disuguaglianze. E allora abbiamo bisogno di dotarci di strumenti, eh, di uno sguardo nuovo e di pensare che eh, abbiamo tutte le possibilità per governare gli avvenimenti. E non subire eh, e non subire ecco perché in questo momento siamo molto impegnati anche in attesa degli eventi ce n'è uno che voi conoscete bene che probabilmente domani eh, si capirà se avremo l'opportunità di arrivare al primo gennaio con un accordo con il Regno Unito oppure se questa opportunità sarà svanita, non manca tanto, tra poche ore lo capiremo, eh, anche quella è un'altra ferita, però è una ferita che ha dimostrato anche inaspettatamente in tutti questi anni, eh, nella pazienza che ha dimostrato l'Unione Europea nella volontà di considerare sempre che un accordo è meglio di un non accordo una grande unità dell'Unione non c'è mai stata forte discussione o grandi tensioni tra i paesi e tra le istituzioni ma anzi la consapevolezza che quel negoziato, quella trattativa avesse bisogno davvero di un'Europa unita e che il messaggio che doveva essere trasmesso è che l'unione non si farà dividere e questo credo che sia un grande risultato mi ha colpito molto nei giorni scorsi un sondaggio di eurobarometro fatto nei 27 paesi noi abbiamo fino a un anno e mezzo fa fino alle elezioni per il parlamento europeo capito che il vento sovranista populista, nazionalista, eh, è un vento che ha tirato molto forte in Europa. Eh, però con le cose che sono successe, oggi possiamo dire e vedere anche con soddisfazione che l'opinione pubblica europea chiede un'Europa eh, nuova, ma non chiede una non Europa, chiede un'Europa che abbia più poteri, che abbia più democrazia, che abbia più capacità, che abbia mh, più competenze. E Il sondaggio del, dei giorni scorsi di Eurobarometro mette a fuoco questo cambio che vi è stato in questo anno e mezzo, dall'inizio di questa legislatura. Consideriamolo come la grande sfida che dobbiamo raccogliere e questo impone naturalmente eh, forti responsabilità perché dobbiamo eh, non fermarci e pensare che una riforma della governance europea è indispensabile ma non è vero che i cittadini non vogliono l'Europa i cittadini vogliono un'Europa diversa e meglio organizzata ad esempio oggi c'è una grande richiesta di una politica sanitaria europea perché tutti si accorgono che lo spazio europeo è il minimo spazio possibile per poter garantire eh, con efficacia ad esempio una lotta alla pandemia ma domani altre, altre sfide che vi saranno naturalmente un'Europa dotata di maggiori poteri e anche tante disfunzioni che abbiamo visto in questo periodo crearsi tra decisioni fra stati nazionali eh, usando le loro competenze nazionali e non mettendosi in una disponibilità con gli altri per trovare soluzioni comuni ha sempre creato caos inefficienza egoismo Credo che i cittadini si siano resi conto di tutto questo se oggi chiedono un'Europa con più competenze. E allora la grande lezione del Covid, 450 mila morti quasi in Europa, andiamo verso i 60 in Italia. È con dispiacere che vedo alcuni paesi impegnarsi nelle discussioni sul cenone e tralasciare le grandi questioni che noi abbiamo di fronte eppure dovremo qualcosa a quei morti e diventa quasi una bestemmia, lasciatemelo dire eh, impegnarsi così tanto sul cenone di Natale e perdere di vista beh, le priorità, gli obiettivi anche per riscattare tanto dolore e tanta sofferenza per dare un senso anche ai tanti martiri civili di questa battaglia ai tanti medici in pensione che sono tornati negli ospedali e vi sono rimasti ma che hanno beh, messo la loro vita a disposizione nostra credo che dovremmo riflettere perché la prima parte della pandemia ha dimostrato di cosa siamo capaci e invece la seconda parte della pandemia ha fatto prevalere anche molto cinismo da parte dei mezzi di comunicazione, della politica e delle amministrazioni. Riflettiamoci. In fondo è bello il Natale che ci fa riflettere non è importante il cenone o il regalo. è bella la stagione del Natale perché il Natale ci può riconciliare con la vita col senso della nostra vita e anche della vita dei nostri paesi e delle nostre comunità vi ringrazio grazie presidente eh, ho toccato ogni tema quindi non c'è domanda se non una la conferma che il Parlamento che è stato in questi mesi super attivo, super tempestivo e pronto a convocarsi anche tra Natale e Capodanno se c'è qualcosa da approvare sia siamo sempre, siamo Brexit siamo sempre pronti guardi le faccio, le faccio due esempi eh, noi avevamo preso un impegno all'inizio della scorsa legislatura ed era stato confermato anche dalla commissione quello di dar vita a una conferenza sul futuro dell'Europa eh, la nostra posizione è stata votata in plenaria nel gennaio scorso nel gennaio di quest'anno, ormai dieci mesi fa stiamo aspettando i governi che prendano una decisione noi siamo quasi sempre in attesa degli altri eh, siamo stati il Parlamento che ha votato il primo provvedimento a sostegno dei cittadini europei non so se lo ricordate, perché non si ricorda mai. Noi abbiamo dato la possibilità alle regioni di usare i fondi della coesione rimanenti per usarli per il Covid. Questo è stato il primo provvedimento dell'Unione Europea. Poi abbiamo eh, messo in chiaro eh, con una negoziazione molto serrata eh, che... L'accordo con il Consiglio noi eravamo già pronti a votarlo ma le discussioni fra governi come vediamo in questo momento con il veto eh, con l'opposizione della Polonia e dell'Ungheria non consentono di andare avanti ma noi eravamo già pronti a dare il nostro consenso e naturalmente lo saremo anche nelle feste di Natale se vi fosse la necessità di dare il nostro parere sull'accordo eh, sulla Brexit che noi ci auguriamo arrivi anche se come sapete vi sono grandi difficoltà e c'è anche un certo pessimismo che si arrivi a quell'accordo ma se quell'accordo arrivasse una plenaria del Parlamento europeo straordinaria sotto le feste di Natale noi naturalmente la organizzeremo. Perfetto Presidente la Grazie ringrazio per questo lungo tempo che ci ha dedicato buon lavoro